Tic toc tic toc tic toc tic toc tic toc. Che fai? Tic, Ipnotizzi gli iscritti? Tic. Scrivete toc. nei commenti, tic, a scossa puzzano i piedi. Ma veramente sto sperimentando una cosa molto in voga tra il nostro pubblico. Ah, la noia è diventata di moda. Non senti? Questo è un video di TikTok. E questo è uno che è caduto dal seggiolone da piccolo. Non funziona così, TikTok. Io Almeno così. ho sbagliato tutto. La mia vita non è altro che un'interminabile catena di errori. Fermi là! Attenzione. Vi ho visti che state per chiudere il video e cancellare l'iscrizione al canale. Volete un TikTok? Vi darò un TikTok. Tu sai come si fa? Ovviamente no! Ma su internet mica devi sapere quello che stai facendo, no? Rieccoci, amici! Grazie a WikiHow ora sappiamo tutto su TikTok. Allora... Musica? Check. Effetti speciali? Check. Muovere le labbra senza cantare? Check. Oh. Questo TikTok fa schifo, senza offesa, come fa a piacere? Non è questo il pubblico che voglio, ma forse è quello che merita. Io non ho mai ballato. Voi non avete visto niente. Non mettete mi piace e non condividete. Al mio tre non ricorderete nulla. Uno, due.